Ciao, sono Claudio Pietravalli, sono lo chef dell'hotel Du Lac e Dupar di Riva del Garda. E insieme a Marco, l'executive chef, vi faremo vedere alcune ricette di facile preparazione che potreste anche voi fare a casa. L'ingrediente principale di questa ricetta è la polpa di carne salata, tipica proprio del nostro territorio. Procediamo alla battuta classica di una trattata. Allora partiamo un po' di senapingrani acciughe capperi cetrioli sotto aceto sedano verde attenzione al sedano che è molto forte come sapore un po' di scalogno i pinoli che è il punto caratteristico di questa nostra tartare abbiamo una spremuta di lime aceto di mele e il famoso rosso d'uovo mi raccomando rosso d'uovo freschissimo appena sgusciato prendiamo il nostro super olio di oliva rock and roll un po di tabasco e visto che non ci mettiamo il sale ci mettiamo una goccia di worcester Colpo un po' diverso, acqua minerale gassata. Prima di introdurre la carne, mescolare tutto molto bene. Così siamo sicuri che in ogni parte della carne arrivi i suoi sapori, i suoi profumi e le sue particolarità. Facciamo una bella tartare abbondante. Ecco qua, piccolo ingrediente buccia di lime grattugiata fresca iniziamo a mescolare tutto andiamo ad impiattarla in maniera molto semplice formeremo delle quenelle con un cucchiaio andremo a posizionare qui centro il nostro piatto poi prendiamo la nostra insalatina cappucci e mele, l'abbiamo condita precedentemente con dell'olio extravergine d'oliva del Garda e del sale semplicemente, dobbiamo mettere i nostri fiorellini e per finire un filo d'olio extravergine d'oliva del nostro territorio.